Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Fortnite Oggi ragazzi a grande richiesta dopo tanto tempo, siamo qua, io e Sernando Oggi vi andremo a far vedere il mio armadietto Sernando farà da, da complice e da ricercatore okay. di, di ra della rarità delle skin Io vi ricordo prima di iniziare col video di lasciare subito un bel like Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella Ma raga, che dire, partiamo subito Ed eccoci qua nella sezione deltaplani In questo video vi farò vedere deltaplani, piccone e skin Inizialmente ve la farò vedere molto velocemente Quindi tutti quelli che ho E successivamente farò vedere quelli che secondo me sono i più rari O almeno quelli a cui tengo di più Quelli che hanno più valore Oppure quelli come li chiamate voi i più oggi di tutti Iniziamo con quelli leggendari Che eh, secondo me sono molto molto carini L'unico problema ragazzi è che Fanno veramente un casino di rumore anche questo semplice tablano fa tipo, tantissimo rumore, infatti non li utilizzo mai. Passiamo a qui agli unici due che ho del, um, delle serie icone. Quello lì di Neymar e quello lì di ragazzi di Travis Scott. Già qui, raga, uno spoilerino ve lo dà, diciamo, però io non dico niente. Successivamente abbiamo, oltre a quello lì di, di Bat Aliante, che è della, del set Gotham City, abbiamo tutti quelli lì, ragazzi, del... Um, del set della Marvel, guardate quanti sono Sono un bel po' e... Sì, fanno decisamente casino Ma va bene così Dopodiché abbiamo, abbiamo tutti quelli lì del, del set dello Star Wars e, e infine passiamo a quelli epici Raga, io ve li faccio vedere molto velocemente Se trovate qualcuno che vi interessa Scrivetelo nei commenti Che magari potrei usufruire Questa opportunità per darvi, farvi qualche regalino questo deltaplano ragazzi è fantastico Musichetta molto rilassante Uno dei più fighi secondo me E i più tranquilli ecco Quanto è bello iniziare una bella partita in arena con questo deltaplano Penso che non esista Altro deltaplano più azzeccato di questo Questi sono tutti i deltaplani verdi ragazzi Più diciamo eh, Comuni fra virgolette Perché raga cavolo La forma normale Tra l'altro questi qui sono di salva il mondo uguale a questo qua entrambi di salva il mondo anche qui un altro spollino ve lo potrebbe dare per i più furbetti e qui ragazzi abbiamo tutti i deltaplani delle vittorie reali tra cui ragazzi due molto molto fighi tra quello lì della stagione 3 capitolo 1 e quello della stagione 4 capitolo 1 infatti ragazzi vi porto a far vedere quelli che secondo me sono i più rari o almeno i più fighi più quelli da avere per forza i propri armati di Fortnite ragazzi questi qua Travis Scott, mh, Tanta roba con questo Grills tutto diamantoso ehm, Braccio destro della Season 3, del, capi del capitolo 1 della Season 3, ovviamente questo era nel pass battaglia. Ci sta, molto, molto bello, molto semplice. e Molto, molto raro. Questo qui è un motore oscuro, ragazzi, del selvaggio West. Era, mi pare, eh, nelle sfide. Quindi, raga, questo qui non si può più avere. Ci sta, non ho utilizzato praticamente mai. Fa un casino di rumore, però. Non male E questi due ragazzi uguale, Molto molto fighi Anche e soprattutto rari Per i semplici fatti Uno della stagione 3 E l'altro della stagione 4 Quindi Not bad Passiamo ora ragazzi Ai picconi Soggetti di regali Raga Mi avete regalato una quantità di picconi Da quando ho aperto questo Cacchio del canale Che veramente Tutti i picconi che vedete La maggior parte Me li avete regalati voi Quindi Iniziamo con questo bellissimo piccone Di Com'è che si chiamava De griffg ma come si pronuncia? I De Grefg. I De grefg. Che mi avete regalato voi come Ovviamente quello di Ninja, questo qui di Loser Fruit, quello di Buga, tutti me l'avete regalato. Tra l'altro quello di Buga pochi giorni fa. E boa, raga, io ve le faccio vedere come, come deltaplani. Mi raccomando se trovate qualcuno figo, magari ditemi nei commenti se avete un piccone preferito. Sia anche come un deltaplano. E anche come le skin, ma lì ci arriviamo dopo. Oppure un piccone che veramente odiate Per il semplice fatto che non vi ci trovate bene o fa troppo casino insomma ditemi un po' ditemi un po' nei commenti qualche vostro item che, che vi può piacere su Fortnite ecco uno è, della quale sono molto aff affezionato è questo qua il pugno del re della tempesta che ci sta veramente veramente tanto, l'ho usato poco dopo averlo shoppato, questo è uno dei pochi che ho shoppato io l'ho usato poco però secondo me raga ne vale tanto, tanto la pena perché ci sta, è veramente veramente figo questi sono tutti gli altri picconi che ho. Questo qui bellissimo. Raga la stai tra l'altro. Mm. Lello. E buon ragazzi siamo qui ai picconi non comuni. Siamo già arrivati a questo punto. E devo dire che i picconi non comuni sono secondo me quelli più... Come posso dire più utilizzati. Perché sono quelli più semplici. Più tranquilli. Cioè guardate voi anche questo. I try Piccone fortuna raga ci sta. Anche questo piccone qui. Gancio slice si chiama. Niente ragazzi, piccone abbastanza semplici, ne ho veramente tanti Ovviamente io vi scriverò qua, su, qua sopra, là, là su in cima, la quantità di item che ho Per esempio quanti deltaplani ho, quanti picconi ho, quante skin ho Quindi se volete sbirciare, questo è qui il video giusto, sicuramente Passiamo ora ragazzi ai picconi che secondo me dovete avere Dovete avere o so, se non potete più averli, mannaggia voi mi spiace Però secondo me questi sono più fighi di tutti Partendo con il piccone di Harley Quinn Con l'ascia di Leviatano Quella di Kratos che è fantastica Ascia di Caramella Ovviamente i picconi del, del, del pass della season 3 Che sono fantastici Fenicottero Rosa ovviamente regalato da voi Questo piccone qua è devastante ragazzi Molto molto figo Alcuni picconi tra Harder, come ascia Borchiata Bacchetta Stella Dente di Sega che è un piccone del, del, del, del pass di season 3 Raga la falce, la falce, Michele il sound Bellissimo Inoltre ragazzi ci sono anche tutti i picconi di Salva al Mondo Non so se voi, se voi li avete ma sicuramente visto che maggior parte di voi Almeno una gran parte mi segue perché faccio live di questo su Salva al Mondo Penso voi li avete pressoché tutti o almeno quasi tutti tranne questo Questo si sblocca a Montespago Quindi raga mi raccomando tryhardate su Salva al Mondo per averlo che è fighissimo ma sicuramente, e dico sicuramente, un piccone, anzi, due picconi che non avrete, o almeno sarà difficile che voi abbiate, sono questi qua: uno che si chiama Baglione di Rosa, e l'altro Picca Ragazzi, due picconi che si regalavano, almeno che hanno regalato insieme alle skin di Salva al Mondo, che vi andrò a vedere tra pochissimo. Ed eccoci qui, ragazzi, nella sezione che più aspettavate dall'inizio del video, le mie skin. Beh, che dire. Non sono poche, molte regalate, molte shoppate e molte anche prese dai pass. Partendo con tutti i pack che ho praticamente preso tutti, quelli da, da, da 5, ne ho tutti dal primo uscito. Alcuni di questi ne ho saltato solamente uno di, della, della Creed di Fortnite. E Di leggendari ne ho veramente tante, ne ho tante, tante epiche, tante rare, ma. ma troppe direi di skin in generale come potete vedere ragazzi ce ne sono alcune veramente rare alcune che magari nemmeno voi avete cioè o almeno non comprereste mai chi cazzo è che si va a comprare una skin brutta del genere non so veramente chi è che si la beh ovviamente da The Domine, pare ovvio e, boh un'altra skin Shogun enorme ragazzi skin enorme a me sono sempre piaciute le skin enormi per il semplice fatto che le fanno sempre o almeno quasi sempre pieni di dettagli e beh il bello di una skin è questo alla fine vai a comprare una skin non per... Eh... O almeno a parere mio lì la vado a comprare non per magari avercela che è similissima a quell'altra Ma perché ovviamente ha qualcosa in più o qualcosa di diverso ad altre skin che magari hai già Skin singolarità con tutti i suoi stili ragazzi tutti completati anche quello della mega pizzetta Tra l'altro ragazzi vi faccio vedere un paio di cose Il nostro Omega completato al massimo Ugualmente anche il nostro amico Carburo che non trovo eccolo qua completato full e raga, ahimè, anche alla deriva ha completato full, raga. Eh, e eh beh, beh, tre a quei tempi, eh, tryhard e nemmeno poco. Passiamo alle skin sotto quelle leggendarie, quindi tutte le skin icone, ne ho, penso tutte ne ho, forse me ne manca una, ma non ricordo quale. Eh, ragazzi, Travis Scott, Travis Scott... Travis Scott, raga, ve l'avevo detto da Deltaplani che c'era un piccolo spoiler Infatti ecco qua, sia Travis Scott che il nostro amico Astrojack Entrambi preso il pack, ovviamente Tutte le skin della DC e anche della Marvel Eccole qua ragazzi, con Kratos pure qui della leggenda dei videogiochi Tante di quelle della Marvel, la maggior parte del pass battaglia Ma alcune shoppate. come questa qui che mi avete regalato Che è ca cable, cable, non so mai, mai come cavolo si chiama questa skin Molto figa, grossa, gigantesca, però mi piace, ci sta, non male, non male. Queste sono altre skin, Con quelle lì epiche ragazzi, ce ne sono diverse, abbastanza rare come questa, gente elite. La uso sempre, è la mia skin preferita per l'appunto raga, cioè quanto bella, quanto fucking bella questa skin. Mm, poi ce ne sono altre, molte dei pass, alcune shoppate come questa del pack... Eh, molte regalate come questa regalata. Questa regalata, questa regalata, questa regalata. Beh, raga, ve le faccio vedere. Guardatele voi, nel senso non, non sto a dirvi tutti i nomi perché sennò durerebbe 20 minuti questo video. Quindi, stiamo un po' così e boh, guardatele <ride> Fino a quando non arriviamo a quelle rare, ragazzi. Rarità rara. Eh, beh, sono tante, sì. Non come quelle epiche però Sono tante anche queste qui rare sono veramente veramente fighe Skin strana ragazzi Don Torzulone. Non so di quanti di voi la hanno Io l'ho presa tramite quel, quel torneo Ci sta Non è male Non l'ho mai utilizzata però tanto per averla ragazzi Si fa Si fa. Insomma per averla nel, nell'inventario uh -huh. eh, Questa skin qua Miascolo Regalata tra l'altro mm, Da Ser uh -huh. Molto figo col suo balletto Super super eh. Fresh. Altre skin ragazzi regalate, questa qui regalata a mio fratello, questa qui regalata dalla mia ragazza, dov'è questa qui? E... Il pesce secco di Sernanduz Modestamente Starter con lo stile selezionabile bellissimo, hanno fatto un sacco bene a metterlo, è veramente veramente figa col, con lo stile selezionabile, infatti è salvo ed esco, ve la metto subito minimamente La paperella Ok? Normale. E con la paperella, ragazzi, apriamo le skin non comuni, che sono queste qua, praticamente tutte molto molto simili. Tipo questa, Fionda e Fulmine, ragazzi, sono veramente uguali, cambia veramente poco. Oppure, per esempio, la skin Comando insieme alla skin Milite d'Assalto cambia veramente poco, però sono sempre skin eh, che tutti apprezzano per il semplice fatto che... Sono delle skin 3 hardware, ed è vero Liconetore della giungla e anche Ramirez vintage ci sta entrambi Adesso passiamo alle skin che a parer mio sono le più rare E raga c'è una sorpresa per voi che vi farò vedere solo a chi arriva fino a, fino a fine video Eccole qua ragazzi le skin più rare secondo me ovviamente Tutte le skin maxate, tutte le skin più vecchie che ho eh, Il nostro emettitore, bellissima, skin livello 100 della season 3 Trevi Scott, eh, tutte le skin della, del pass season 3, nostro, la nostra Harley Quinn, molto figa, figa, figa. Il, eh, Agente Ribelle, tra l'altro il primo pack da 5 euro che uscì, eccolo qui, l'agente ribelle della season 3. La Milite Ghoul, che purtroppo ragazzi non lo stile rosa, peccato, sennò, avrei anche altre skin che, mamma mia, quanto, quanto valgono quelle altre della season 2. E boh ragazzi, la sorpresa che vi do a far vedere è la skin più rara che ho. Che sì, ragazzi, voi pensate, porca troia, ragazzi, ha ah, la gente elite. Travis Scott rarissimo, il metitore... No, ragazzi, la skin più rara del gioco, la skin shoppabile più rara del gioco, ce l'ho io, la skin shoppabile, attenzione, eh, quindi non del fast battaglia. È questa qua, ragazzi, Ashivat, o Ashivat, non so come si pronuncia, ragazzi. Vi farò subito vedere il perché Ed eccoci qua ragazzi Il motivo per la quale vi ho detto Che quella lì è la skin più rara Ovviamente shoppabile Nel negozio oggetti di Fortnite Del gioco Per il semplice fatto che La Renegade Rider Si shoppava ovviamente nello shop Però si sbloccava dal pass battaglia Così come il Cavaliere Nero Che è del pass battaglia E così come l'Assault Trooper Che sono andato adesso a verificare Infatti guardate un po' C'era il lucchetto Perché dovevi Ragazzi dovevate eh? Uh, ho sbagliato scusate eh, Dovevate raga eh, Arrivare ad un certo livello del pass battaglia Per l'appunto per sbloccarla nello shop Vedete Quindi ragazzi Avrete visto la quantità Il numero di skin che ho Il numero di picconi che ho Il numero di deltaplani che ho Vi metto anche da quanti giorni non esce questa skin Ve la metto esattamente Là accanto e Adesso tocca a voi ragazzi Provate a indovinare il valore di questo account Qua sotto nei commenti provate a tirare una somma Un prezzo un qualsiasi, qualsiasi cosa voi vogliate Basta che scrivete secondo voi Il valore che ha questo account Mi raccomando eh Vi leggo, leggo tutti i commenti e metterò il cuoricino, Ha, secondo me, quello lì che si avvicina di più alla somma, o almeno al prezzo reale. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo noi in un prossimo video. Un iscrizione al canale se siete nuovi. Vi ricordo di attivare la campanella e di passare al canale di Sernanduz. e di andarsi a vedere le sue YouTube YouTube poop su di me, mi raccomando, fatelo. E Nulla, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, Il prossimo live. Da me è tutto. Bella riga. Ciao!